ciao benvenuti in un nuovo video allora domanda domanda ma io come ho fatto fino adesso senza shin no cioè, sto diventando matta trovo un sacco di cose che mi interessano a prezzi quasi più abbordabili di wish cioè abbordabili no ma con un qualcosina in più riesco a trovare delle cose le stesse cose ed è che arrivano molto prima eppure pure spedizione tracciabile no mi piace un sacco mi piace un sacco oltretutto vi lascio qui sotto un codice sconto se ancora non conoscete Shin perché no ma ora vi mostro tutte le cosine che mi sono arrivate non sono tante ma io le adoro le adoro già allora prima cosa che vi mostro guantini Sì, è un po' finito il periodo dei guanti ma questo erano l'ultimo paio e li ho dovuti prendere così con rannina natalizia e sono caldi cioè dentro hanno un po' di peletto però eh, non, non risultano ingombranti quindi ad esempio ecco, non sono quel da neve quindi sono comodi si può tenere in mano le cose non vi scappa niente e però sono un pochino imbottiti quindi mi piacciono un sacco era l'ultimo paio e l'ho preso 2 euro quindi direi che ci sta poi tra le cose random questi ve ne ho fatti vedere già diversi e li trovate anche su Amazon ma su Shein questo costa 2 euro è un rotolo di um, adesivo per, a forma di mattone in questo caso però ci sono tante forme è tipo una carta da parati ecco però adesiva è comodissima da applicare, bellissimo l'effetto, si pulisce anche in un lampo, stupenda, ho diverse ed è, dettagli di pareti fatti con questo, è davvero stupenda, davvero davvero belle, poi invece tra le cose che sinceramente, eh, allora, sì lo so, non è questa wow gran cosa, è il lovely wheat, c'è scritto, eccolo qui, dunque è un eh, porta cuffiette dovrebbe essere fatto così classico ne avevo diversi ma in tutti quanti ho le cuffiette dentro perché mi serviva questo non tanto per le cuffiette ma perché se avete visto un mio video, alcuni dei miei video ed, eh, ho preso recentemente un cavo aspettate perché ce l'ho qui nel video spacchettamenti ho preso questo cavo grosso di ricarica con la parte magnetica dove si attaccano i, de, le varie, i vari adattatori, ma i vari adattatori li ho dovuti mettere in questa scatolina, perché eh, se no sono magnetici e poi li perdo, cioè sono davvero piccoli, solo che le ho troppa roba in giro, quindi ho detto adesso prendo questa, con i le, qui ci metto, l'ho già chiusa ma sono anche sciocca, Qui c'è il rotolo il cavo, qui con la parte a retina ci metto gli adattatori e io tutto a portata di mano. Eh, e poi dopo costava 1,50 euro in offerta, quindi non potevo non prenderla, ecco. E aspettate che rimetto via perché inizio ad averci un po' tante cose qui davanti, ok? Altra cosa che vi mostro sono questi, era un pacco unico, e non ho capito bene, dunque sono due, 4 6 mi faccio vedere uno sono porta mascherine quindi adesso vi dovrò seguire le istruzioni ma ci va messa la mascherina dentro con gli elastici fermata qui poi va piegata poi va chiusa, dovrebbe diventare ecco una cosa di questo genere con gli elastici che la fermano quindi resta chiusa è un porta mascherina anche igienico la tenere ad esempio le mascherine di riserva o di scorta in tasca oppure in borsetta mi sembra comodo e poi è piccino. Perché le ho preso? Perché delle mascherine io ne ho ovunque, anche perché tutti ormai abbiamo mascherine ovunque. E le ho in macchina ed è non appesa allo specchietto come tante persone, ma ok, in un contenitore ed è bello chiuso. Però in tasca ad esempio... Ed è, vado de, a passeggio, vado in giro so, non ho la borsa, ma no, solamente le, la giacca con le tasche. E, mm, mascherina fino in tasca. Non è bello quindi, questo mi sembrava piccolino e utile e poi ce ne sono 6, 2, 4, 6 a 2 euro e quindi li ho presi così. Io, io ho due giacche quindi due a me, due a bronto. Lo vediamo di scorta, ok, e mettiamo qui, poi dopo. Non ho resistito, speriamo che funzioni perché non lo so, ma eh, l'ho preso. L'ho preso perché costava 5 euro, quindi 5 euro chissà che cosa farà, ma piuttosto che quelli di Amazon che costano una follia, ho pensato di prendere questo. Allora, è un eh, aspirapuntini neri. <ride> ne parlano tutti benissimo, come funziona. Allora, ha ah, il beccuccio, ha ah, ah, tre beccucci diversi, quindi questo, questo più piccolo e poi questo più grande, dipende forse dalla zona che bisogna trattare, ah sì, si tolgono proprio così, quindi ad esempio mettiamo questo, ok, e ha eh, il tasto d'accensione, eh, eh, come funziona? Ah beh! Funziona con due batterie, qui c'è il tappino dietro e ci vogliono due pile AAA, AAA, e quindi non ho, no, adesso non lo provo. Ok, però questo l'ho preso a 5 euro, ero curiosa di provarlo e sinceramente mi è sembrata, speriamo che funzioni, una cosa da provare interessante. Ho visto che tanti ne parlano bene, però ne parlano bene di quelli di Amazon, io spero che questo funzioni, però mi sembra che costi 5 euro, se non funziona sono 5 euro quelli di Amazon, ho eh, visti 15, 25 euro, se non funziona, ciao, ultime due cose, che non mi ricordo neanche bene, ma però non le ho ancora aperte, quindi le apro con voi, ah, ah sì sì sì mi ricordo, poverino, si è un po' staccato, ma lo ricomponiamo, Lì, ricomposto sfondo per i video un cactus 2 euro guardate la dimensione è questa è carino, è fatto bene cioè ha proprio la ghiaietta che si era un po' dispersa è fatto bene è in... non è in plastica non capisco in che cos'è polistirolo secondo me polistirolo, però è carino vediamo che effetto fa Qui? Eh? È carino da dimensione giusta per tigro, ed era anche in questa scatola bella imballata. Ultimo prodotto. Non c'è scritto niente. Non mi... Ah, si, sì, ora mi ricordo. Speriamo che sia fatta me. Si, sì. no, beh, guardate, ecco, questa qua si vede proprio che è finta, però c'è, eh, vediamo se questa è in plastica. Se si può aprire un pochino di più. Magari il pezzo di cartone, no? Ebellina! Filo di colla a caldo. Ok, eh, considerate che veniva a 2 euro. Mi piace il fatto che... No, cioè, guardate. I colori più scuro, più chiaro, queste qua che sembrano più quelle tipo marroncine, nelle piante grasse, cosa succede quando sono marroni? troppa acqua? poca acqua? non mi ricordo perché io le mie piante grasse che ho fuori le lascio le piante grasse che ho fuori stavo dicendo le lascio lì fanno quello che gli pare ed è crescono cioè, aumentano quindi ok l'unica cosa che devo fare io è non guardarle se non le guardo stanno bene prendono la neve, prendono il sole prendono tutto, se non le guardo loro crescono, che crescono, che crescono. E si capisce il mio pollice verde. E quindi questa era carina. Anche questa la mettiamo qui. No, vabbè. Cioè, ma che carina. È più bello il cactus, però. È più bello il, il cactus. Però due euro l'una, certo vogliamo parlarne, ecco, eh, quindi eh, questo era tutto, allora adesso sono curiosa di sapere da voi se voi conoscevate Shin, se avete mai provato ad acquistare da loro, io ho iniziato piano piano, perché c'è questa cosa del e-wish, prendendo un articolo e via, lì invece la spedizione gratuita è dai 29 o 39 euro di spesa, però visto che spesso c'è anche a 19 euro oppure 9 euro, che mi piace e poi con l'app col fatto che ed è anche solo con login giornaliero hai un punto e poi facendo giochini giornalieri c'hai dei punti i punti vanno a scontare e quello che vai a pagare quindi mi piace poi oltretutto è spedizione tracciabile ed è, a me spedisce con le poste però bippa quando arriva quindi è tracciato e, e poi arriva in questi me lo dà un'espedizione per fine mese per fine mese si sì invece è arrivato quasi 15 giorni prima, quindi ci sta, mi piace, certo da... ah, altra cosa che vi devo chiedere di Shin: ho visto che ha un sacco di make-up, ha proprio la linea She Glam. She l'avete provato? Siete curiosi se lo provo? Ho visto che ha un sacco di prodotti di make-up, e quindi non so, se vi interessa da provare anche questo, io con questo video direi che vi faccio vedere tutto,